a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2 3 ricreo oggi voglio soddisfare una richiesta un po' particolare mi è stato chiesto come scuccio allora per soddisfare questa richiesta io ho bisogno innanzitutto del capo o della cucitura che devo scucire io ho questa vecchia eh, camicia da notte di mia nonna che voglio scucire qui a livello del seno perché c'è troppo tessuto recuperare la parte superiore e farne una eh, camicetta per scucire innanzitutto non vanno bene forbici così grandi Anche abbiamo bisogno di forbicine piccole e appuntite tipo queste queste sono da ricamo poi abbiamo oh, ci si può aiutare anche con questo attrezzino che si chiama scucciasole o scucirino che ha questa punta che è come uno spillo che ti permette di infilarti nel, nel filo della cucitura per cui adesso per cominciare io eh, di regola non comincio mai né dall'inizio né dalla fine comincio sempre da una parte centrale perché all'inizio e alla fine, di abitudine, i, le cuciture vengono ribattute per cui è sempre una cucitura più rinforzata allora lavoro sia dal dritto che dal rovescio, dipende da come mi, mi trovo meglio in questo caso parto dal rovescio e cerco di creare un buchino nella cucitura in cui lavorare con questo attrezzino infilo il, la punta all'interno del filo del punto della cucitura e taglio così comincio ad, ad aprire un buchino è un lavoro prettamente di pazienza eh, forbici o, o o staglia asole non ha importanza, è quello che vi trovate meglio. Deve essere comunque una cosa molto appuntita in cui infilare la punta e tagliare in modo da poter eh, rompere il filo. Oltre a questo avete bisogno di una buon, un buon punto illuminato perché soprattutto qui bianco su bianco e nero su nero ancora peggio è ancora più difficile da trovare il filo in modo da lavorare sul filo e non ehm, tagliare il tessuto questa è la cosa che dobbiamo prestare maggiore attenzione è un lavoro da fare quando si ha del, del tempo libero e non di fretta quando si ha del tempo per, da dedicarci perché se, facciamo, se scucciamo tanto per fare rischiamo solo di far danni per cui è meglio non fare questi lavori quando si, si è agitati oppure è un bel metodo per rilassarsi perché qua no, no, no, no, non si deve badare al tempo perché ci vuole parecchio tempo vedete io ho tagliato un pochino qua adesso vado sul dritto a vedere dove ho fatto il mio inizio ecco, vediamo se lo trovo, ecco qua vedete che qua se io tiro leggermente vicino ecco. allora se io tiro un pochino vedete il buco che ho creato dall'altra parte e adesso qui c'è tessuto e tessuto e nel mezzo c'è la cucitura, il filo io devo prendere le barrette del filo Tiro sempre un pochino i due lati in modo da cominciare a cucire ecco con questo attrezzo io mi trovo bene e da quando l'ho scoperto anni fa eh, uso tantissimo questo, ma prima usavo solo forbicine che è la stessa cosa perché uso comunque solo la punta delle forbicine, avete bisogno delle forbicine che vi stanno in mano perché dovete sia tirare un pochino il tessuto in modo da aprire la cucitura che tagliare il filo ho visto fare qualcuno incidere e poi tirare tanto il tessuto questo non fatelo perché comunque lo eh, rovinate lo strappate in alcuni punti per cui occhiali se ne avete bisogno, una luce se ne avete bisogno e tanta pazienza. Vedete, con le forbici taglio, uso la mano sinistra per tenere il tessuto e con la destra tirarlo leggermente, quando l'ho tirato lo fermo con la mano sinistra in modo da tenerlo un po' tirato e vedere il filo. Questo è, è come, io, uh, un, uh, come io scuccio, questo è un capo realizzato uh, a mano per cui ha una cucitura lineare. Nei capi industriali di adesso uh, ci sono più fili che però il principio è lo stesso, anzi Bisogna fare ancora più attenzione perché sono, questo è un filo che si vede, invece lì tante volte sono fili molto più sottili perché sono fili da teglie cuccia o comunque da macchine industriali, ma il principio non cambia, bisogna sempre allontanare leggermente il tessuto, non tirarlo troppo perché questo è cotone, per cui posso anche fare, però se fosse seta la, la, rischio di romperla. dopo è da, da togliere tutti questi filini che si creano per cui ho sempre un cestino a portata di mano per non buttare per terra e piano piano faccio tutta la mia scucitura sono arrivata da dove abbiamo iniziato sono arrivata nella parte finale qui ci sono tanti strati di tessuto piegati eh, su, di, su, di, su se stessi per cui bisogna fare ancora più attenzione e qui bisogna andare proprio seguire il tessuto e scucire perché c'è anche la rifinitura del bordo per cui questa è la parte in cui si fa un po più fatica e a non far danni Siamo riusciti a, adesso una bella pulita e poi una stirata prima di naturalmente, perché ecco. se invece noi partiamo dall'inizio, è un po' complicato capire dove inizia il tessuto, perché c'è la rifinitura del giro manica, di, della parte sopra e del, della parte sotto la cucitura che è stata presa dentro, è come un, un, un imbroglio che dal dritto, è bellino da vedere, non è male neanche dal rovescio, ma faccio fatica a capire dove mettere, eh, dove, dove tagliare, per cui anche qua, partire da qua per andare, faccio un po' fatica, per cui sempre preferisco partire da un, un po' più in qua, in modo da cominciare ad aprire il tessuto, se lo faccio dall'inizio, qui rischio di, di. è un tessuto. Ci sono, è la cucitura più resistente, per giunta è l'inizio del tessuto, dove si può facilmente ehm, sfilacciare. Per cui, se abbiamo bisogno anche di quella parte lì e non la tagliamo via, ci troviamo ancora più in, in scarsità di tessuto. Vedete, qui ho fatto a due centimetri, ho fatto un altro buchino. E adesso mi giro da questa parte, apro un pochino il tessuto, lo tiro con la mano destra e lo fermo con le dita della mano sinistra. Col pollice tiene un lato, l'indice medio tiene l'altro lato e sull'indice lavoro. Dove riesco perché faccio fatica un po' a capire come il tessuto è stato piegato. Per quello, vi dico cominciate da dove è rettilineo, dove, dove non ci sono strati, vedete. Poi si apre e qui avendo inciso il filo della cucitura, comunque tirando un pochino lui si apre ecco e questo è devo ancora aprire qua perché qua non va bene perché dopo devo, devo cucire, devo unire, devo venire su comunque a scucire anche il giro un pezzo del giro manica Per cui vedete come è stato già pallottolato il, il tessuto qua Ed è facile rovinarlo c'è proprio ancora un, un nodo di cucitura perché quando parte la macchina da cucire può succedere per cui devo trovare dove, dove, come sbrogliare questo nodo perché se no vedete il tessuto quando vado a stirarlo qua mi rimane con un bozzo vedete per cui vediamo se Esco da questa parte perché vedo che ci sono tante più cuciture una sopra l'altra Ecco Vedete adesso il tessuto è libero dritto che poi andrò a pulire togliere tutti questi filini e a stirare Adesso è solo questione di Invece di fare il sudoku è un modo per rilassarsi, scaricare le, le energie superflue su questi lavori di estrema pazienza. Perché poi se, non si sa mai come è stato cucito, come, come eh, è quello che si trova nella cucitura. Perché solo una volta scucito puoi vedere come l'hanno cucito, che parte è stata inserita. E se è quello che avevi in mente di fare dopo aver scucito puoi ancora farlo oppure no? Vedi, tirare sempre e aprire. aspettate: cambio attrezzo per farvi vedere anche con le forbici, sempre forbici molto pi piccole e appuntite. Perché se no non riusciamo a lavorare. Spero di aver soddisfatto il, la persona che mi ha richiesto eh, come scuccio eh, i, le cuciture. Arrivederci alla prossima. Da 1-3 ricreo.